di armada il mio discorso va anche da circa due anni un anno mezzo due però adesso è sfociato dopo gli episodi che è successo anzi non riguarda ovviamente loro una persona e... niente, sono circa due anni che ci sono almeno una quindicina di zingari sotto una casa senza pareti diciamo con solo il tetto all'inizio del parco nord loro alloggiano lì e fanno i loro riseri, fanno i loro bisogni lì, mangiano lì, i bisogni li fanno dappertutto che non mi sto a raccontare, dove giocano i bambini, ma anche. C'è una fontanella nel parco, dove ho portato anche i bisogni domenica, e dove loro fanno i a 10 metri dalla carriera dei bambini. è bellissimo. E... A volte in inverno addirittura chiudono la loro casa con il nastro bianco e rosso che usano anche i visi per limitare lo spazio, quindi la gente non può passare in mezzo. Mia moglie che va in bicicletta la mattina ha dovuto cambiare il percorso così come tante altre persone, perché la mattina se in gira si alza in piedi con le bottiglie di vetro e quant'altro. Accendo i fuochi. E... Scusate se parlo così perché mi sono fatto giusto due parole di appunti cercando di capire cosa ho scritto un anno fa ho fatto le foto e le abbiamo mandate a Bernasconi che fa parte del Parco Nord voi forse lo conoscete meglio di me eh, perché si è occupato di tutta mia moglie lui continuava a dire ci occuperemo noi ci occuperemo noi, ma la situazione non è mai cambiata e in più altre persone in questi giorni mi hanno detto che hanno chiamato le forze dell'ordine e quant'altro. andavano via un giorno e tornavano il giorno dopo e Niente, arrivando ai giorni adesso, domenica c'era a Pisapia con Granelli al, diciamo, no, non so, un, al momento di in piazza Deovese per le vittime e tutti mi mongognavano, alla fine io appunto, ho detto se non mi parlo adesso non pagherò parlerò di più. L'ho preso, gentilmente, educatamente, gli ho chiesto di andare a vedere la situazione insieme a me, subito mi hanno detto che non potevano andare all'ospedale, alle, alle famiglie, alle vittime, e, e, però la promessa poi è stata mantenuta perché 20 minuti dopo io ero lì e loro sono arrivati con la macchina dei vigili. Abbiamo fatto una passeggiata nel parco, fortuna che erano tutti schierati come al solito, delle ricca terra e tutto, hanno preso appunti e hanno detto che avrebbero mandato qualcuno. Lunedì sera c'era un'altra manifestazione, c'era Boni della Lega Nord. Lo, ci tengo a precisare che io sono apolitico cioè non è che faccio parte né di destra né di sinistra ma solo far vedere il mio, il mio pensiero e il mio bisogno diciamo. l'ho accompagnato anche lui è venuto con me a piedi e, insieme a Pellegrini che fa presente e, e niente, abbiamo, hanno visto anche loro abbiamo visto la casetta a dormire e si sono le promesse di mandare Digos a fare delle foto, a fare tempo per qualcosa il giorno dopo, di alle... giorno, ho incontrato due, due cammini in borghese che giravano i cespugli, Così, perché i cespugli ecco, sono pieni di sacchi neri, di robe, vento e tutto il resto. Alla sera, verso le 8, c'è una pattuglia della polizia locale, è stato lì con loro fino alle 11, è arrivato un camioncino insieme, io insieme a loro, abbiamo hanno iniziato a i sacchi, ne abbiamo 8-4 5 perché logicamente a luglio non si poteva fare altro e sono stati sgomberati, però sgomberati come diceva già qualcuno prima, sgomberati vuol dire che loro da qua sono andati dove sono le bagnere in fondo, non si sono stanati di tanti. E sono stati lì. Al mattino mi hanno detto per ero al lavoro che sono arrivati i camion dell'Ansia, hanno portato via almeno una trentina-quarantina di sacchi miei dai cespugli. Però ieri sera, sì, siamo andati ieri sera, sono sono tornati, perché per ora sono tornati. Io alle 11.15 ho, ho chiamato la polizia locale e alle 11.15 non era ancora arrivato nessuno. Quindi ho detto vada a letto basta, e basta, vediamo il giorno dopo. È terminato il tempo. No, no, no, no. <ride> scusate no, prego, prego mi sentivo voluto eh, allora, le... Eh? sono arrivati eh. poi oggi ho visto una mail che i granelli avevamo mandato a Pellegrini dicendo che l'avevamo andata a Pellegrini l'altro ieri dicendo che in queste sere sarebbe, stato, sarebbe stata non rappresentatissima ma comunque il passaggio assicurato invece io gli dice, ho chiamato <ride> Tuglia non è venuta e... Eh, che è proprio questo che dire. Eh, non è venuta ma posso capirlo perché la sera prima parlando con i due agenti presenti eh, e poi parlando al telefono ieri sera, la telefonata è anche registrata, si parlava con i due amici anche loro sono sconsolati dal fatto che se escono escono per niente perché escono, li spostano a 20 metri e dopo un giorno sono di nuovo lì. Loro vanno nella casetta al buio, rischiano una coltellata e, e quant'altro per cose, per spostare loro lì e poi tornano. E... Poi niente, in questi giorni ho parlato con una signora Muzza, perché non sono neanche nazista, ho parlato con la signora Muzza, oggi, oggi, eh, oggi al lavoro ho avuto che fare con un senegalese, l'ho portato in macchina dove lo devo portare, e ho tirato poi l'argomento anche con loro di, questo, di quello che è successo di cosa si vede in Italia e loro la pensano come me, come la maggior parte delle persone quattesi e addirittura no, la, persona, la signora Moldava che fa la di armada mi ha detto che poi magari si farlo è andata a fare un permesso di soggiorno, qualcosa che sia un documento in Romania, perché la Moldavia è legata a Romania, non so se è vero o è. Legata. E in Romania gli hanno gli ha chiesto dove erano gli zingari, perché lei che armadia aveva i zingari. E Roma è I ha detto che i zingari sono tutti quaderoni. Non ha specificato se in Italia. la segnalazione quindi è di fare un intervento, un monitoraggio abbastanza costante su via armata e con la parte parcolata. Sì, che il, si discorso... In sale. il discorso è di armada, però il discorso può essere generale, perché cioè, i altri hanno dei zingari sotto casa quindi il discorso è. è Grazie, Andorossetti, che saluto, ricordo che anche non sei stato per moltissimi anni consigliere di zona e ehm, per un intervento ma testimonianza sui fatti accaduti in Piazza Paglietti. Sì, sì eh, buonasera. Sì, io ho deciso di venire questa sera a San Fanciccio a portare questa... Mh, mia testimonianza e indignazione per quanto è accaduto sia eh, lunedì che martedì in piazza Feloveggi, perché è davanti a una disgrazia incredibile dove sono morte tre persone, si è approfittata il lunedì la Lega Nord e il martedì PDL di centro di portare solidarietà e vicinanza alle famiglie che avevano subito questa, questa disgrazia, ma nello stesso tempo in tutta Italia e anche lì si approfittava per raccogliere le dirne contro con, una, una proposta di legge che non è ancora stata fatta per quanto riguarda gli soldi. Bene, io credo, io credo che a me si è fatto il C di 4 milioni, 4 milioni, 4 milioni. Ma Eh, se, può, se può un attimino in, interrompere l'intervento grazie ma vorrei che posso possa intervenire allora chiedo ai consiglieri che come sapranno potranno fare le loro così signor Rossetti per cortesia sa benissimo come funziona l'aula quindi se sto intervenendo io stia sereno dicevo sta sereno dicevo no, eh, quando i consiglieri avranno il loro tempo dedicato potranno in maniera spero serena e motivo per cui chiedo a chi sta intervenendo di non sollecitare e sollevare polemiche francamente inutili all'interno di questa aula, quindi ovviamente come un cittadini farò completare l'intervento senza però sollecitare inevitabilmente risposte. Quindi faccia pure il suo intervento, esprima la sua amarezza e quant'altro, ma evitiamo di aprire un dibattito che non è opportuno aprire adesso perché non è previsto neanche dal nostro regolamento peraltro, visto che sicuramente i consiglieri potranno aprire e confrontarsi successivamente. Assoluti, e vorrei solo dire che in sostanza io e altri cittadini di Guarda abbiamo inteso a respingere quella, secondo noi, che non era una un'azione di solidarietà, ma un'azione di ciabellaggio nei confronti di quanto era accaduto, per proprietà di fare altre cose. Per cui queste cose io mi sento orgoglioso di essere di Guarda e con me altre persone di Guarda che hanno inteso a respingere queste cose. Per cui, gente di Credo che a questo punto eh, la cosa dovrebbe, dovrebbe finire e secondo me sarebbe utile aprire un dibattito sulla questione dei più soli, dove di fatto non è solo applicato in, in alcuni paesi del terzo mondo, ma è applicato negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Europa. in esatto. Allora, gli ultimi, eh, era l'ultimo intervento, era l'ultimo intervento eh, da parte dei cittadini. Allora, era l'ultimo intervento da parte dei cittadini. Prima di dare Mm. agredisce mm. a persone che sono cinesi, che detto la è stata fatta, che è stata fatta, oh, che no, è stata fatta, che è stata fatta, che è stata fatta, che è stata fatta, che è no, no. è stata fatta, che che è no, che se vi lasciate e vi concedete l'intervento, come voi tutti sapete, all'interno della nostra scuola, no, all'interno del nostro quartiere sono stati vissuti momenti di grande tragedia di grande sofferenza. Un ricordo quindi immediatamente va alle vittime e al dolore che non oso neanche immaginare, che stanno provando i familiari di queste vittime. Intorno ai quali familiari, noi tutti, e quindi intendo dire tutto il consiglio, vogliamo stringerci. Detto questo, so e sono consapevole che inizieremo un consiglio piuttosto complicato, pertanto chiedo ai consiglieri che legittimamente interverranno successivamente per esporre eh, il proprio punto di vista Rispetto anche a quanto è accaduto e che avranno modo poi, lo ricordo a eh, tutti noi che siamo presenti in aula, di affrontare eh, la questione anche eh, a fronte della presentazione di una mozione condivisa che andremo a discutere eh, proprio durante questa seduta di Consiglio. Ricordo anche però ai cittadini che, come di consueto, ma oggi di più onorano della loro presenza e probabilmente vogliono anche in questo modo portare una testimonianza di vicinanza rispetto a un quartiere che è stato fortemente colpito e chiaramente rispetto ai familiari, lo ripeto, delle vittime che stanno vivendo momenti tremendi, ricordo quindi a tutti i consiglieri e ai cittadini che siamo uno in un'aula consigliare e che quindi come tale va rispettata due, che ciascuno delle persone che sono sedute in quest'Aula potrà esprimere e va rispettato anche, se non magari sempre condiviso, il pensiero di ciascuno delle persone consiglieri eletti all'interno di quest'Aula, come va rispettato il pensiero espresso dai cittadini che sono intervenuti. Lo dico perché... È chiaro che in situazioni di questo genere gli animi sono molto scossi, gli animi sono molto eh, facilmente accendibili, diciamo così. Però io ricordo, e spero di doverlo ricordare solo all'inizio di consiglio e non doverlo ricordare a ogni singolo intervento, che siamo in una ora consigliare e soprattutto di fronte a una tragedia di questo genere è bene che nonostante le diversità di pensiero che possono essere rappresentati dai partiti che sono all'interno di quest'Aula, ci si può confrontare in maniera, diciamo così, accettabile, senza arrivare, come talvolta accade, soprattutto nei momenti di grande criticità, agli insulti oppure a delle urla per In questo momento è ancora più importante riuscire a contenersi. Quindi, chiedo a tutti un atteggiamento degno e soprattutto chiedo anche ai cittadini che comprendo essere frastornati di non intervenire anche qualora gli interventi dei consiglieri non fossero di proprio così tradimento. Termino l'intervento andando a leggere una mozione che viene presentata a nome di tutti i eh, capigruppo e di tutti i consiglieri per dare anche un senso di dignità, eh, eh, e che ha questo titolo. Intitolazione del giardino di piazza Bell'Oveso ad Alessandro Carolè, a Daniele Carella e ad Ermano Masini, vittime di una brutale e cieca violenza. Il Consiglio di Zona 9 è considerato che, sabato 11 maggio, è avvenuta una tragica aggressione nel quartiere di Liguarda in cui sono state barbaramente uccise tre persone. preso atto che due delle tre persone decedute abitavano nel cuore del quartiere, in Pia Grigola, mentre la terza, residente a Portogiaro, è stata aggredita mentre stava lavorando, valutato che è importante ricordare Alessandro, Daniele ed Armando, anche con un gesto simbolico, ma che possa testimoniare l'affetto della città e della zona, Considerato altresì che il giardino, molto frequentato e vissuto come luogo di ritrovo e svago e tuttora senza intitolazione, propone di intitolare il giardino di Piazza Pellovezzo ad Alessandro Carolè, a Daniele Carella e a Germano Masini, vittime di una brutale e certa violenza. Andremo a discutere questa uh, mozione appunto, al termine dell'ordine del giorno che era già stato predisposto, quando è stato convocato, è eh, stata convocata la seduta di consiglio. E in quel momento, eh, durante quindi il dibattito relativo alla mozione, si andava a spiegare eh, le motivazioni che hanno spinto il Consiglio a, a fare questa richiesta. Consigliere eh, Presidente Sini. Sì, grazie, buonasera a tutti. Eh, io cambio argomento, eh, farò le comunicazioni tradizionali della mia commissione. Eh, ricordo a tutti i Consiglieri Cittadini che il lunedì prossimo, 21, eh, ci sarà una commissione congiunta con il territorio, con la commissione ambiente, su un tema importante che è quello delle piste ciclabili. Tra il termine di una proposta di eh, pista ciclabile che collega Luzzando il Cimitero con il parco nord verso Viale Terbera. Successivamente parleremo di un altro problema importante che in questo periodo è stato molto subito dai cittadini, è quello del cambio del sistema di trasporto pubblico di superficie riguarda dopo il della linea 5 della Nepolitana. In realtà siccome questa modifica riguarda anche alcune linee che arrivano ad di comasina tratteremo un argomento più ampio e quindi eh, tratteremo anche delle problematiche relative alla modifica del, della delle linee de, sportive connesse con la linea 3, quindi anche con gli Attori di Stato Comunitario e di fatto esamineremo le, le problematiche su tutto il settore nord della città per invece il nord del, della cessura ferroviaria. Eh, chiaramente questa, questa seduta non abbiamo invitato i tecnici di EDTM del Comune, perché vuole essere un primo diciamo, un incontro e verifica tra noi i cittadini delle problematiche, dopodiché faremo altre sedute per raggiungere diciamo così, un, un documento da portare i tecnici del Comune dell'APM per che sintetizzi cioè, quali sono i nostri bisogni e capire, capire rispetto a questi quali potrebbero essere le, le proposte migliorative. Noi eravamo rimasti d'accordo con, con il Comune che questo quest autunno a seguito di, della verifica dell'efficienza della nuova situazione, sarebbero state fatte delle l'integrazione dell delle modifiche all'attuale situazione per cui io invito tutti gli interessati lunedì come di sera a partecipare alla commissione vi ringrazio e vi auguro buon lavoro grazie Presidente Quattro Ciocchi sì, ehm comunicazioni la prima ho fatto un eh, sopralluogo al mercato di Valdiretro eh, questo mercoledì eh, la relazione è stata fatta dal vicepresidente Faregna eh, con la collaborazione sono, sarà sintetizzata con la collaborazione anche di altri Agu consiglieri eh, Agus Dei e altri per fare in modo che eh, riusciremo a inoltrarla ai, ai ai responsabili del mercato e alla direzione centrale del di commercio al fine appunto di superare alcune criticità emerse come la questione della, di Paolo di Arotta ma non solo, anche la questione proprio strutturale del marciapiede. quindi è stato un primo sopralluogo eh, nei mercati per quanto riguarda il 2013, mercati riscoperti molto proficuo eh, abbiamo parlato sia con gli operatori commerciali che con i cittadini eh, questa esperienza è nostra intenzione e mia intenzione di continuarla al fine appunto di, eh, di migliorare eh, tutte le serie di criticità che esistono in questo momento in tutti di mercati comunali eh, scoperti per quanto riguarda l'abusivismo ma per quanto riguarda anche le questioni appunto espressamente commerciali sui quali noi abbiamo intenzione di intervenire e che sono presentate peraltro nelle nostre linee guida. Eh, oltre alla pressione appunto di Armando Valdireto di Redro che è la prima, il primo sopralluogo, settimana prossima, mercoledì eh, saremo eh, ad Affoli a Gaeta e Iseo per fare un ulteriore sopralluogo eh, con i fiduciari che sono stati già informati e la inoltremo come capiluppo. Altra questione, io invito eh, tutti i commissari che sono presenti all'interno della mia commissione io ho incontrato eh, alcuni documenti per quanto riguarda i mercati comunali coperti, per quanto riguarda anche la questione della ludopatia del gioco d'azzardo, eh, nel senso che eh, settimana prossima, giovedì, convocheremo una commissione, spero finale, sul quale poi possiamo deliberare appunto sulla questione... Eh, delle, delle azioni volte a contrastare il gioco d'azzardo e la proliferazione dell'apertura di di stare scommesse sul territorio della zona 9 quindi eh, per eh, sintetizzarla in delibera settimana prossima eh, faremo un'ulteriore commissione e eh, invito cittadini, commissari, eh, a inoltrare le vostre indicazioni, le vostre sensibilità, per fare in modo che sia la questione delle linee guida dei mercati comuni coperti che vi eh, ho già incontrato, che per quanto riguarda appunto, le sale gioco, il gioco d'azzardo e eh, le azioni che contrastano la, con la proliferazione e l'apertura delle nuove sale scommesse, ecco, riusciamo a sintetizzare anche con le vostre indicazioni per fare in modo di riuscire giovedì con un lavoro compiuto. Ehm, poi inoltre in è arrivata dalla Direzione Centrale Commercio la proposta di regolamento per disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche qui è un documento corposo che vi inoltrerò da lunedì eh, entro giugno, anche qua c'è una regolamentazione per quanto riguarda questi aspetti molto importanti che riguardano il territorio di Milano e su questo vi inoltrerò la documentazione per fare in modo che eh, fare sintesi al più presto eh, entro giugno per eh, inottare la direzione centrale del commercio all'assessorato d'Alfonso con il quale avremo eh, tutta una serie di incontri a giugno a livello centrale grazie consigliere grazie Presidente un per... eh, grazie. Eh, questa sera presentiamo con il gruppo Lega Nord una mozione che riguarda tutta la problematica portata questa sera dai cittadini di Germania, perché vediamo importante che il Consiglio prenda una posizione ufficiale sul problema che si protrae ormai da anni e che non ha trovato ancora interventi solutivi. Sappiamo bene anche noi che è appena stato fatto un intervento di scopo che si è, si è rivelato ahimè poco efficace. Per questo con questa mozione chiediamo che vengano trovate delle soluzioni che permettano un definitivo allontanamento dei mobili da quell'area con una serie di interventi quindi anche maggiori controlli per impedire e reiterarsi di queste situazioni se mi permette poi senza polemica e esprimendo prima di tutto il più profondo cordoglio ancora alle famiglie che hanno avuto tragiche mancanze a seguito dei fatti accaduti da riguardo vorrei invitare i cittadini che intervengono a soprattutto in questa occasione avere loro moderazione e rispetto per chi democraticamente, e pacificamente va a dimostrare la propria solidarietà, il proprio sostegno, magari anche con rabbia nel proprio animo, ma ripeto in maniera democratica a differenza di chi solo e incapaci capace di confrontarsi urlando ed aggredendo fino momenti importanti per la città. Grazie, grazie consigliere. Aiutare grazie presidente. Buonasera, eh, sempre a riguardo al sopralluogo che abbiamo fatto in via Val di al mercato settimanale, eh, abbiamo riscontrato una serie di. Um, problemi sul marciapiede in prossimità del quale um, vengono dislocate le, le bancarelle. Quindi ci tengo a, a dire che non è il marciapiede, cioè le, le bancarelle non vengono messe sopra il marciapiede, ma sono a lato, e quindi um, questo marciapiede presenta buche, asperità. E, um, ci sono anche dei, dei tombini che sono fuori eh, linea rispetto alla sede del marciapiede abbiamo anche incontrato un'anziana che, che è caduta quindi si è, è rotta un braccio proprio mentre faceva spesa lì quindi eh, la segnalazione eh, è per ehm, portare all'attenzione dei settori tecnici eh, tutta una serie di problematiche su quel marciapiede per chiedere un intervento a, a, in modo da, da risolvere questo problema eh, io invierò il formato elettronico alla Presidente eh, perché non, non ho fatto il tempo eh, a scriverlo in, in modo che possa allegarlo direttamente alle due parti. Grazie. Consigliere Sì, Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Anch'io è come ha detto prima il Cardio Capogruppo e il Pinocchio primario... Capogruppo. Profondo cordoglio a fronte di famiglia e delle vittime di questa orrenda strada. Eh, questa sera eh, vorrei presentare due segnalazioni che vanno in coda ad antecedere le interrogazioni che abbiamo presentato in, lo stesso, eh, in questo stesso Consiglio, e che oggi non ha ricevuto alcun rispondo. Faccio una premessa eh, per, eh, perché prima, all'interno della eh, consulta, se ero presente, ho sentito ho alcune segnalazioni che sono poi eh, identiche eh, a quelle che poi presenziamo noi, ho presentato io nella mia storia. Quindi mi eh, rendo conto che il problema sicurezza è diventato un problema veramente forte, ma non solo eh, prendendo spunto da questo grave fatto che è un fatto estemporaneo, speriamo, ma per quello dei migliaia di problemi, migliaia di situazioni che sono sparte in tutta la zona 9. Credo che si debba prendere in un serio momento di approfondimento e capire che questa ormai è una situazione emergenziale e ha bisogno di un qualcosa di diverso e non solo costruito. Comunque, fatto la sua segnalazione che chiede, eh, riprende cioè, il problema in nome dell di della del di Alder, ieri sera mi ha inviato una segnalazione a una cittadina che si era fermata col telefono, per fare una telefonata del signore Berger ed è stata... C'è stata una tentata aggressione eh, da due ragazzini che gli sono andati addosso. Lei è riuscita ad entrare in macchina, ma fortunatamente è riuscita a scappare. Questo è il problema su Viale eh, Vega. Via. E quindi io chiedo al Presidente di Giovanova, al Sessore di sicurezza, al Comunità di sollecitare i Sessori competenti, i al fine di incrementare i partecipanti della Polizia locale con frequenti controlli, affinché vengano immediatamente allontanati dall'area non idonea. Alla sosta tra gli argomenti sempre presenti. L'altra invece riguarda che il problema, come è già anche precedentemente ascoltati, dei vari parchi, il eh, sabato sera, come che era la prevedeva, se lo conferì il Madello si è ripresentato in lo stesso problema denunciato con le delle, già delle passate delibere approvate da questo Consiglio, sia su quello dei parchi in zona nord sia sulle aree verde, via del Parco Nord, ma assolutamente inascoltate eh, dalle eh, forze dell'ordine e anche eh, dai settori competenti. Eh, questa è la legge, il strutturgo dell'architettività pubblica, grado ambientale e pericolo per la sicurezza stradale, presso la rotonda di via verso, fine settimana. Presso la terza in questione sede di un capoline agendo di un centro sportivo comunale, di un partito comunale, di una in diverse stabili densamente abitati e inoltre sede in di uno dei principali ingressi per l'accesso dei quattro cittadini al parco Premesso che negli diversi anni la rotonda di Villarese, in particolare nel fine settimana, viene letteralmente invasa da decine e decine di persone di origine sudamericana che, dalle prime ore del pomeriggio, si organizzano con tutto il necessario, casse di lira, pettinari, slide, operatori, pianti telefonici, per trascorrere la notte in allegria con musica, canti, valli e chi la visibilità di abitare la rotonda di Arezzo messa in serio pericolo dalla presenza di numerosi furgoni di grande dimensione posteggiati ai lati della carreggiata della rotonda, generando così gravi pericoli alle autovetture e alle vetture della linea 42 che la rifanno. Si chiede perciò al Presidente di zona 9, all'Assessore della Sicurezza del fondo di di sollecitare i settori competenti del Comune di Arezzo, al fine di incrementare i provvedimenti della forza locale con frequenti controlli affinché venga ripristinata la sicurezza stradale nella città di Marcello in particolare nelle giornate di sabato e di domenica sera si chiede inoltre che vengano fatte osservare le vigenti norme in materia di rispetto alla sede pubblica e alle cose umane volevo dire che per chi vede quale deve finire la storia del riso sotto queste segnalazioni perché abbiamo visto cosa succede all'esterno quindi stiamoci attenti, perché io da quando sto qua in anni, ogni volta che ho una mozione che tratta di questi problemi sento risaltine, però il problema è che poi, dopo fuori di qua la gente, l'abbiamo visto che è concluso. viene qua e racconta le stesse identiche cose che voi fate le risatine e messo io le leggo. Quindi ragazzi, consiglieri, presidenti, vicepresidenti, questi sono problemi reali a cui la gente vuole che noi le risolviamo. Perché le persone che ci si sono. ma ciò che per cortesia non intervenga, grazie, no, lasciamo no, camminare consigliere. Devo dire, concludo, che mi sento senza deniso, di ma non sono cose che mi invento, ragazzi. l'avete sentito prima nella consulta a sicurezza. La gente è stufa di questo immobilismo: è stufa, non ci crede più. E stiamo attenti perché quando la gente non ci crede più, succedono cose brutte. Diamo ascolto a queste eh, eh, di, ma risolviamole perché la gente, scusa, voglio dire, l'ha detto anche da due cittadini extracomunitari oggi e questo ha dato una grande lezione, io credo, a tutti i consiglieri. Due cittadini extra comunitari che hanno detto entrambi le stesse cose: noi come mai vogliamo serenità, pace e sicurezza, ma è tanto difficile capire cosa che tanti come loro, sono tanti, vogliono le stesse cose che vogliamo sì. noi, distinguiamo, distinguiamo le cose, ci, si può fare. Non è vero che lasciare la, detto la signora della signora legna, lasciare le aree per fare taldone migliori l'integrazione, integrazione, no. L'integrazione migliore quando tu fai vedere a questo popolo, che qui ci sono delle regole, le vuoi rispettare? Le rispetti. Non le vuoi rispettare? Chiaro. Via, chiaro. Quindi questo è fare rispettare le regole cioè le situazioni, che certe, regole certe e poi tutti tranquilli, tutti felici. Ma ve l'hanno detto loro, cercate di capire, non erano della Lega quei due cittadini, uno era un peruviano, e l'altro un pecoreno. Hanno detto entrambi le stesse cose, dicendo che loro non interessa fare quello che vogliono, interessa impiegarsi con noi e con queste regole, grazie. Sei consigliere Fede Pellone, poi presidente Grazie Presidente. Allora, noi ovviamente uno degli argomenti principali del, dell'intervento sarà la, la, la grave situazione di difficoltà e di insicurezza che è nella nostra, nella nostra città e soprattutto nel nostro quartiere non è la prima volta che eh, all'inizio all del consiglio io sono a manifestare le difficoltà, le preoccupazioni e la richiesta di un consiglio straordinario per eh, la, la sicurezza alla presenza dell'assessore e tra l'altro noi abbiamo avuto più volte la presenza dell'assessore Granelli qui in zona e sempre gli ho ricordato che era il caso di che parliamo di coesione sociale mi va bene, che spendiamo 350 mila euro per la coesione sociale non mi va tanto bene, ma comunque va bene lo stesso perché si fa che la nostra zona è sempre una cosa importante. però abbiamo anche detto, venga a parlarci di sicurezza. Non è successo, e non è successo nonostante erano già accaduti alcuni fatti molto drammatici, come l'accoltellamento, lo sforzamento di quella di quella extracomunitaria dall'uscita dalla discoteca e anche altre situazioni di degrado E noi avevamo chiesto questa situazione. Non si era svolta questa, si è svolta il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che noi abbiamo sottolineato che è diverso da un consiglio straordinario, perché? Perché lì non votiamo niente, lì ascoltiamo ed è stato positivo ascoltare le forze dell'ordine e quanto impegno ci mettono nel presidio del territorio, contando che purtroppo non sono in tanti. Ma Comunque, sicuramente il lavoro è fatto ed è fatto egregiamente. Quindi, noi chiedevamo un Consiglio di zona straordinario perché all'interno del Consiglio di zona ci auguravamo che si potesse uscire con una delibera o con una mozione o con qualsiasi atto che il Consiglio di zona prendesse posizione sulle problematiche della sicurezza e soprattutto per migliorare la percezione della sicurezza nei confronti dei cittadini che oggi non solo si sentono insicuri, ma si sentono anche, come abbiamo visto demotivati perché non prendono neanche a cuore la possibilità di fare dell'uncio altro, perché si sentono sfiduciati e pensano che non serva neanche a niente fare questo ed è compito invece le istituzioni, soprattutto quelle decentrate come il Consiglio in di zona, invece far capire alla cittadinanza che siamo vicini a loro e che vogliamo sicuramente fare un qualche cosa per aiutarli a migliorare il nostro rapporto con la sicurezza e con la coesione sociale, che però non è assolutamente una cosa da poter fare nei confronti di tutti, gli stampi oggi e ripeto in questa occasione perché è giusto che venga verbalizzato non è pensabile che la coesione si fa con chi non vuole integrarsi se c'è qualcuno che non vuole integrarsi non è inutile sarà difficilissimo per loro poter cercare di condividere perché no parliamo due lingue diverse ci sono tantissime extracomunitari che invece vogliono integrarsi vogliono partecipare alla vita eh, no, la nostra occidentale, la vita europea, la vita italiana ed è questi che devono essere accolti a braccia aperte e dare la possibilità a loro di avere sicuramente delle conseguenze ma chi non si vuole integrare, pugno di ferro chi non si vuole integrare deve essere espulso deve avere comunque le situazioni per poter far capire agli altri che c'è una diversità di atteggiamento il buonismo fa fine a se stesso non è accettabile L'altra volta, visto che non siamo riusciti ad ottenere il Consiglio straordinario, abbiamo pensato di fare una manifestazione che non era, come avete visto, una manifestazione, ma era una richiesta autorizzata dal, dal, dal Comune di Milano, dove avevamo un banchetto per poter fare una raccolta di firme, per chiedere non cose assurde e soprattutto non cose strumentalizzanti, ma cose che servono alla cittadinanza e servono al Consiglio di Giola stesso, perché uno occasione per parlare tutti insieme, eh, maggioranza e minoranza, magari facendo le mozioni e magari votando anche insieme, non se c'è un, un, un simbolo sopra, non si votano per partito preso, ma comunque questo eh, andrebbe anche verificato, siamo disposti anche a non mettere i simboli, basta che troviamo una unione sulle cose da fare che sono importanti per un presidio del territorio più efficiente, ma questo abbiamo voluto fare. Quello che è dispiaciuto è che se noi eravamo in una manifestazione tra l'altro autorizzata ed era una manifestazione sottomattuta tranquilla, senza bandiere, per chiedere un consiglio straordinario ci sono stati degli atteggiamenti di forze politiche e se fossero stati solo cittadini avrei, avrei anche colpito se un cittadino vuole fare una qualsiasi contromanifestazione cosa che io politicamente da politico non penserei mai di andare a fare una contromanifestazione nello stesso dare nello stesso luogo dove un altro partito politico ha autorizzato ha avuto l'autorizzazione per fare una manifestazione ma questo eh, sta alla sensibilità non solo politica ma anche alla sensibilità proprio eh, civile di una persona, ma avere invece una persona che è politicamente inserita nel Consiglio di Zona, che riveste anche un incarico istituzionale di vicepresidente del Consiglio di Zona, che vada lì a manifestare ed a ringrare delle persone in una manifestazione quindi contro manifestazione, quindi non si può dire che c'è qualcuno che ha fatto una manifestazione strumentalizzando qualche cosa, quando dall'altra parte, nella stessa piazza, nella stessa ora c'era un'altra manifestazione, quindi no? Che rispettiamo il silenzio, c'è un'altra manifestazione preorganizzata certo perché era tutto stampato e scritto a una macchina, quindi qualcuno deve l'ha stampato e fatto queste cose, ma lasciamo perdere. Comunque questa è un qualcosa che intendo dal punto di vista della civiltà istituzionale, un qualcosa di incivile e sicuramente da schematizzare. Noi non siamo assolutamente eh, contenti che una figura istituzionale come il vicepresidente del Consiglio di abbia potuto fare una, una cosa del genere perché noi da maggioranza, dall'opposizione, ma da singoli consiglieri di zona, ma anche da partiti politici, non avremmo mai pensato di partecipare nello stesso orario, nello stesso luogo ad una contromanifestazione di chi che sia, perché la libertà di manifestazione è saggita a livello più alto, costituzionalmente prevista e quindi questo non è una cosa, secondo me, recente da fare. Comunque abbiamo presentato e consegneremo eh, dopo i uffici la, le nostre eh, firme che eh, dei cittadini hanno voluto eh, raccogliere per fare questo consiglio straordinario, ritengo e eh, invito il Presidente Mucioni a farlo questo Consiglio di zona perché tanto nessuno se si facesse questo Consiglio di zona eh, potrebbe creare veramente delle cose talmente platanti che ci troveremo delle varie cave. È un'occasione per discutere un problema che capisco che per alcuni della sinistra viene visto come un problema non troppo importante, che è più importante magari legastrono o altre cose della nostra istituzione civile, ma per noi il problema della sicurezza è un problema legastono ovviamente, non conosce le che esiste. Ecco, quindi sono delle cose che ci hanno fatto scegliere all'amministrazione comunale tantissimi soldi quando invece magari una parte dei soldi poteva essere dato per dare gli straordinari alla Polizia locale. Ma queste sono linee politiche che non è necessario discutere in questo momento. È necessario invece discutere sull'opportunità di fare un consiglio di zona straordinario alla presenza dell'assessore Granelli. Tra l'altro non so se gli altri l'hanno chiesto, ma chiedevo ovviamente un, un minuto di silenzio per onorare le vittime eh, di questa strage e soprattutto ribadiamo che abbiamo firmato tutti insieme, maggioranza e Commissione, la possibilità di dedicare a queste povere persone sfortunate una, un attacco un, una, una tarda, un qualsiasi cosa che poi la l'amministrazione comunale, perché ripetiamo che è stata una cosa che è talmente eh, non, non prevedibile, talmente che fa eh, veramente dispiacere a tutti, ma se da dispiacere a tutti deve essere strumentalizzata a qualcuno, questo è ci dispiace. Presidente Lucci. grazie. Volevo prima dare una informazione in merito alla commissione sport congiunta con la commissione antimafia che è quella di Milano. Che si è svolto oggi pomeriggio in quanto si sta lavorando per arrivare alla stesura di un regolamento etico che dovrà, eh, dovrà essere inserito all'interno delle, delle convenzioni delle, delle società che gestiscono o gestiranno gli impianti comunali e che quindi da qui a breve troverà la sua quadra a un gruppo di lavoro composto da consiglieri comunali e anche lo staff dell'assessorato allo sport proprio per arrivare alla stesura di questo regolamento e il tutto è partito da quanto è accaduto al centro sportivo Iseo quindi oggi si è ripreso il discorso del centro sportivo Iseo, quello che è accaduto e quant'altro. Eh, eh, io ho anche avanzato la possibilità, se ce ne sono eh, gli estremi, di eh, vedere appunto se ci sono gli estremi, di indire una commissione d'inchiesta anche per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la piscina Scalioni. Eh, a parte a memoria, quando la Giunta Albertini ristrutturò la piscina Scalioni, spese 15, 16, 10 miliardi di lire. Oggi, nei suoi che abbiamo fatto, compreso i ieri, abbiamo visto che la piscina Scalioni è in uno stato eh, dove alcune strutture per essere sistemate devono essere abbattute e ricostruite. Una, faccio esempio di due, una è la vasca dei 10 metri tra i gruppi l'altra è la tribuna, quindi è uno stato dove senza contare la pavimentazione che si sta eh, staccando. Quindi credo che da questo punto di vista, non so se ci sono gli estremi se sarà possibile, però credo che sia importante perché il rischio è che succeda qualcosa per la tutela dei cittadini. Quindi da questo punto di vista voglio già anticipare anche che domani ci sarà un incontro con i presidenti delle, delle commissioni di tutti i consigli di zona eh, perché si sta lavorando su una bozza di eh, regolamento che potrebbe da qui a qualche mese eh, passare alle zone anche eh, la stesura delle convenzioni e la gestione del, del rapporto che oggi è in capo all'amministrazione comunale alle zone sulla eh, gestione degli impianti sportivi. È in eh, fase di stesura eh, la prima bozza domani ci sarà un primo confronto per eh, capire quali sono i limiti di intervento e come sarà a concludere. E, eh, non è escluso che già settimana prossima, magari eh, in base a come andrà il conto domani, eh, possa convocare la commissione per iniziare magari a ragionare anche su questo argomento e vedere se possiamo portare dei suggerimenti alla, a questo argomento, perché ritengo sia importante e ovviamente poi va affrontato perché si tratta di intervenire sulla stesura di tutti i rapporti di convenzione che ci sono, in questo momento l'amministrazione ha suddiviso in due gli impianti eh, di rilevanza cittadina da una parte e quelli di rilevanza zonale dall'altra, quindi poi entreremo nel merito. Detto questo, come rifondazione comunista, in merito a quanto è accaduto sabato Venerdì notte, sabato, nel primo ore del mattino, oltre ovviamente ad esprimere la vicinanza, la solidarietà e le condoglianze tra le famiglie, non solo dei deceduti, ma anche dei feriti che ci sono, crediamo che un atto come quello che si è verificato sabato sia. Ovviamente è un atto che va condannato e va eh, sicuramente noi si devono prendere le distanze rispetto a tutta una serie di azioni e di interventi che eh, purtroppo le cronache di queste settimane ci, ci mettono di fronte alla verità. Però come rifondazione turista riteniamo che sia stato giusto proprio nel rispetto della, la chiamiamo così per capirci, della parola d'ordine che è stata lanciata dalla Presidente del Consiglio di Zona, il Consiglio di Zona 9, Beatrice Buccioli, la nel silenzio e nel rispetto dell'accaduto il presidio che si è svolto domenica pomeriggio che credo abbia dato una risposta sia per quanto è accaduto la domenica mattina e per quanto è successo il lunedì e il martedì, dove chi più e chi meno politici, forze politiche, cittadini e quant'altro hanno, credo, dato un segnale non molto... Di, non molto rispettoso rispetto al silenzio rispetto a una riflessione di quello che è accaduto perché credo che quello che è accaduto ci deve portare a fare una riflessione più profonda rispetto non alla semplificazione del un atto di delinquenza un atto eh, criminale o altro io credo che cioè noi crediamo che qua non si tratti di un atto di delinquenza, qua si tratta di analizzare lo stato sociale anche della nostra, della nostra città e di quello che a livello dei servizi che la regione, il paese e la città vedono ogni giorno venirmente, sono ovviamente posizioni che ognuno di noi può assumere come vuole ma noi la pensiamo così, noi non paragoniamo questo atto che sicuramente condanniamo a un atto di delinquenza o altro, perché a oggi non è così, ma noi riteniamo che invece vada fatta una riflessione su quello che è l'intervento nel sociale, nei servizi, faccio l'esempio, nell'analisi nell del, del POA, della ASA abbiamo visto molti servizi al cittadino chiusi, che vengono meno ai disabili, agli anziani e anche alle persone che hanno bisogno di aiuto dal punto di vista di problemi psichici e quindi poi ci potrebbe stare anche un ragionamento rispetto alla delinquenza, ma che non ha nulla a che vedere per noi rispetto alla sicurezza come molti cioè molti ma che sono la minoranza di questa città e di questo paese pensano che si possa risolvere solo con la repressione, solo con la militarizzazione solo con interventi eh, pesanti rispetto a quello che può accadere e credo che oggi tutti hanno potuto leggere o sentire che un lavoratore proprio preso dallo stress, preso da, da, un, da un maltrattamento e quant'altro, non c'è nulla, ma è per dire che non si può mettere tutti sullo stesso livello. Questo è il problema. Quindi io credo che la presenza di domenica pomeriggio del, del sindaco Giuliano Pisapia e l'assessore Canelli abbiano dato una risposta forte insieme all'istituzione più vicino ai cittadini della, della zona. E credo che questo debba continuare e la, la, la mozione che è stata presentata va in quella direzione dove altre azioni, dove altre azioni invece hanno, hanno cercato di mettere il tappeto, chi un puntino, chi... Eh, prendere eh, o segnare certe eh, distanze. Io credo che di fronte a un atto come questo non c'è differenza politica, se si condanna si condanna tutti e nessuno ci deve mettere un cappello. Per cui noi ribadiamo come fondazione comunista la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e alle famiglie dei feriti che questo non accada più, un controllo del territorio sociale può risolvere molti problemi e ridurre la presenza di polizia che ha bisogno di fare altro e non di controllare ogni singola persona. Noi abbiamo bisogno di aumentare il sociale, i servizi, queste sono le cose che noi dobbiamo fare, grazie. Consigliere Che ha per oggetto messa in sicurezza di riapprire Roberto Pirelli all'altezza di Piazza dei Dani. Permesso di riapprire Roberto Pirelli, è una via di processo di marcia molto pericoloso, in quanto si trova di un lungo edificio, ove le macchine si a grande velocità. che sono stati segnalati più volte ai cittadini numerosi incidenti stradali. Che l'amministrazione comunale è a conoscenza di questa situazione, infatti nel documento sulla ciclabilità, proposto posto AMA, fondata nel 3 luglio 2012, il discorso di Commissione territorio aspetta anche questa proposta come due dei soggetti al limite di velocità di 30 km h orari permesso che via Piero dei alla della stessa piazza di Ghana è interessato un progetto di realizzazione di queste città. considerato che allo stato attuale un croce Piazza dei Grandi di Piazza dei è molto pericoloso chi le auto che dalla piazza si mettono nella via spesso non vedono le auto e i di sfrecciare perché la visuale è coperta dalle altre auto in sopra sono via Piero dei che spesso le auto all'altezza di quell'incrocio trattano pericolose in versione a U, invadendo la funzione opposta e incuranti del il passaggio di auto e motori a grande velocità. Il 39 maggio del 2013 l'uomo in scuola è stato investito in quell'incrocio e portato alla frattura all'entrata di braccia. Le tali situazioni di pericolosità hanno tutto l'abile, si chiede che lungo la via piena alta pirati vengono realizzate le situazioni di velocità, che non le mandate il lungo la via piena altopirati solo l'altezza di pezzi dei che le macchine e i fili coprono la visuale delle auto che da testa dei danni si mettono in capo Leggo poi, faccio un po' una segnalazione, una segnalazione che ha oggetto un fatto grave, che vi leggo, vi leggo, vi leggo, a un giornale, a fare italiani che hanno pubblicato, riguardo un tema che ho già sollevato qualche anno fa, senza si la lettera è del 13 maggio di un discorso. Il suo direttore stamattina, compagno dell'asilo e fine figlia di due anni e mezzo, ho notato un cartello appeso all'ingresso che riportava, che verrà servito un pasto freddo, in assenza del personale ausiliario e nello specifico non oggi gente sopra il 16 maggio. Lo stesso problema si è verificato nel discorso, il maggio, perché il personale aderiva a una semplice mi ora parlare secondo secondo giorno del silo che mia figlia, insieme agli attendibili della sua classe, non mangia un pasto caldo con le conseguenze per il suo organismo che lascio immaginare Purtroppo non è la prima volta che ciò accade, ma in passato, la mancanza soddisfazione di un pasto caldo, l'ho detto solo ciò questa volta, le personali in mea ristorazione, con segnalazione che ho presentato in Consiglio di Zona nel novembre 2011 e in, in Quindi il questo vuole rappresentato in Consiglio Comunale una mozione dove si chiederà dire i su questo fatto e chiedere se eh, nel capitolo a parte nella ristorazione è previsto che i casi sciocoli non vengano soddisfati a, a degli asili pasticcati del bambino. Purtroppo la gravità, inaudita una vita, sono i piccoli, ma dare a un bambino un, un omogenizzato freddo tutta la giornata è una roba, adesso che racconto tutto per fare la responsabilità sono la piccola giornata, da casa alle 4 e mezza e eh, no, si è scopolata no, no, una no, scheda di torno che lei odia di intorno, per dire quanto erano fare, per cui c'è cioè, lo trovo di una... Eh? cioè che l'assemblea sindacale o di affitti sindacale viene pure a terra la sala di educazione di un bambino eh, di tre anni, o due anni, o un anno, lo trovo di natura in è un pezzo. Un'ultima cosa, un'interrogazione che ha il progetto del Bruno di San Vicero, dove io avevo proprio una opzione che è in massa rocciata, chiedo al Presidente della Commissione di Giarosini quando verranno aiutati questi uffici, perché proprio Presidente di Alberto non ha visto perché adesso è per cui ha presentato il da ultimo cercherò, eh, anche faccio così, semplicemente volevo stringermi vicino al dolore dell immenso delle famiglie e non commenterò i fatti che sono caduti sabato, ma non è di Grazie. Grazie consigliere Lutti, capogruppo gruppo poi consigliere Fendi, Zodaro e vicepresidente del sì, eh, due parole su quanto è stato detto finora eh, rispetto ai fatti avvenuti a riguarda. Io oggi ho detto e ho scritto anche eh, che io ospicavo e eh, continuo ad ospicare insieme al mio gruppo. Questa sera è il primo consiglio di zona che si svolge eh, dopo la tragedia di riguarda. Io credo che eh, noi questa sera più di altre volte eh, dobbiamo dare un segno di compostezza e di correttezza come consiglieri e come rappresentanti delle istituzioni, cercando di non, di non lasciar correre eh, polemiche o veleno tra di noi, perché questa è la maniera migliore per rispettare il dolore eh, della famiglia e per rispettare la memoria delle vittime. Detto questo, riprendo un attimo quello che ha detto il Presidente Tucci. Eh, All'indomani, subito dopo eh, il verificarsi della tragedia, la Presidente di questo Consiglio di Zona ha invitato i capigruppo farsi portavoce verso i propri consiglieri per poter, per poter partecipare come testimonianza in piazza di Loveso eh, la domenica sera. E la domenica sera insieme alla gente eh, del quartiere di Niguarda c'erano anche molti, molti consiglieri sia di maggioranza ma anche di opposizione. Io ricordo, eh, io ho visto De Renva. Io credo che eh, quell'atto, eh, quella convocazione fatta dalla Presidente del Consiglio di Zona eh, bastasse, dopodiché ognuno ha liberamente scelto di fare altre cose e questo ha provocato eh, inevitabilmente un susseguirsi di, di voci, di di rincorsi, di strumentalizzazione della cosa ha tolto ha ragione ecco io credo che questo Consiglio di Zona purtroppo la nostra zona è stato oggetto eh, nella nostra consigliatura di parecchi fatti gravi a partire dalla, da quello che è successo al centro dall'attentato al centro da quello che è successo alla tragedia occorsa a Nicola Savarino io credo che questo Consiglio di Zona in quelle occasioni ha saputo eh, prendere la strada giusta, che è stata quella di rispondere, di farsi vedere unitariamente, al di là delle bandiere e dell'appartenenza politica, compatto eh, nei confronti della cittadinanza e dimostrando che di fronte a certe tragedie l'istituzione, la nostra, il Consiglio di zona, che è quella più vicina ai cittadini, era unita eh, nel testimoniare. Eh, la propria solidarietà alla cittadinanza in quanto noi stessi facciamo parte di quella cittadinanza so, a me sarebbe piaciuto che anche in questa occasione che è altrettanto tragica eh, noi fossimo stati capaci eh, di dare questo tipo di messaggio alla gente probabilmente eh, è uscito un altro tipo di messaggio che non è stato, eh, non è stato del tutto positivo ognuno è libero di manifestare come e quando vuole eh, però ci sono occasioni in cui occorre sapere anche a rinunciare a, a determinate cose io credo che, e lo ribadisco, la convocazione che la Presidente di questo Consiglio di Zona ha fatto nei confronti dei consiglieri di Zona eh, e dei cittadini bastasse poi dopo chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole dico altre due parole e eh, poi concludo lo dico senza nessun spirito di polemica, vi prego di credermi, se non, non lo ritenete opportuno non lo faccio, però eh, si sono spese parole. Questa sera il capogruppo Fede Pellone eh, ha citato la vicepresidente del Consiglio di Zona che è presente alla, diciamo, al banchetto, chiamiamolo così, eh, non alla manifestazione, al banchetto organizzato dal Pdl avrebbe eh, arrendato la folla eh, e l'avrebbe in, in qualche modo incitata eh, contro di loro. Bene, io adesso, noi, eh, ognuno poi ha l'opinione che vuole, io non credo che la vicepresidente del consulo, eh, sia stata presente quella sera con quell'intento, tra l'altro non mi prendo il tempo di... Eh, tra l'altro guardate ognuno ha le sue opinioni personali può essere simpatico o antipatico ad ognuno di noi però una cosa credo che possiamo dire tutti non mi sembra proprio il tipo non mi sembra proprio la persona eh, che va a organizzare situazioni di questo genere contro qualcuno non poi ognuno la pensi come vuole grazie Guarda, grazie consigliere Belli, poi consigliere, consigliere Tondo e vicepresidente Lo Grazie Presidente, io rimango un attimino questa sera sconcertato da alcune dichiarazioni per i fatti avvenuti naturalmente in piazza Bellovesi. Sentire dire che il, la persona che ha causato questi avvenimenti non sia riconosciuto come delinquente sono un parolone grosso. A me sembra che fosse già conosciuto da parecchio tempo, già lontano 2011, quando lanciava i sassi contro, a Bari contro i treni. Abbia sommentato comunque, delle sia, abbia partecipato alle varie sommosse che sono state nei CPT e nei CEI. Per cui, insomma, è un personaggio un pochettino irruento e rumoroso. Per cui venire a dire che non fosse riconosciuto come un atto delinquenza, insomma è un attimino eccessivo, per me è un delinquente conosciuto, purtroppo è un delinquente che a questo punto non riesco a capire, dopo l'effetto di espulsione come faccia a essere rimasto ancora fino ad oggi in Italia. Io vorrei capire... Un, una persona che è da poco in Italia, che non parla italiano, sembra che durante il primo interrogatorio parlasse solamente un, un dialetto, è riuscito a fare ricorso a livello di espulsione. Per cui, insomma, c'è qualcosa che effettivamente non funziona, magari anche nella vostra fini come tutti avete sostenuto in televisione, come tutte le forze politiche. Però, Fare ricorso non è una cosa semplice, io vorrei capire chi l'ha aiutato a fare ricorso. Qualcuno l'ha aiutato. Molto probabilmente lo stato gli ha dato il patrocinio, perché non avrà, visto che era così disagiato, ed è così disagiato, dove ha trovato i soldi per pagarsi l'avvocato. Gli hanno dato il patrocinio. Il patrocinio che ha stato per difendersi con l'avvocato d'ufficio. Per cui c'è qualcosa che non funziona, in tutto il sistema, non è solamente i vostri figli. Poi, mi sembra che qui a Milano sia stato fermato più di una volta dai vigili. È possibile che le vi la vigilanza non si sia accorta che era una persona in forte disagio. Abbiamo i servizi sociali, abbiamo... avete approvato due FA, nessuno l'ha aiutato. Nessuno gli ha dato panino per mangiare, dovevamo arrivare a questo punto di prendere a piccolare le persone e poi, se i giornali dicono il vero, mi ha rubato il portafoglio e anche il cellulare, per cui insomma non è proprio uno stico di santo. Per cui, prima di fare le affermazioni, documentatevi, insomma, Dobbiamo parlare seriamente. Il problema c'è. Il personaggio era in giro da più di un anno, libero, è stato, è stato in giro tutta la notte, dalle due di notte guarda, prima con una spranca e poi con un piccone per cui qualche problema di sicurezza forse c'è ponetemi l'idea io vorrei presentare una mozione non riguarda fatti avvenuti e non voglio poi far polemiche sulla strumentalizzazione, perché insomma una, una, una manifestazione che viene Attaccata ad una contromanifestazione mi sembra un po' strano. Tutti hanno il diritto di manifestare, lo insegnate voi, lo dice la Costituzione per voi crearsi una creare una contromanifestazione, insomma, qualche problemino lo crea rispetto alla Costituzione. Vado a leggere la mozione. Istituzione della commissione di sicurezza. Premesso che in zona 9 esiste un tavolo sulla sicurezza delibera 108-2006 del 27-11-2006 così composto consulta permanente della sicurezza ten, tavolo tecnico operativo osservatorio statistico sulla sicurezza premesso che la consulta ha come unici differenti il presidente della zona e il vicepresidente del consiglio di zona premesso che la consulta non ha finora prodotto delle soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza premesso che lo smantellamento della giunta Pisapia dei nuclei di sicurezza NTP della Polizia Locale, i nuclei speciali dello sgombro Nomadi, nomadi il progetto Strade Sicure, premesso che l'istituzione dei vigili di quartiere come mediatori sociali e psicologi con l'ordine di chiamare la Polizia Carabinieri in caso di intervento valutato che la contromanifestazione organizzata dal vicepresidente del Consiglio di Zona in data 14.05.2013 alle ore 19 in piazza Pedoveso, atto di protesta anticostituzionale contro la manifestazione pacifica, atti che si sono verificati in altre occasioni provocati sempre da militanti del PD. Valutato che ad oggi la consulta non ha prodotto nulla di risolutivo e l'osservatorio non ha prodotto i risoconti come da regolamento legato alla delibera. Considerato che l'aggressione del 6-12-2012 in via Monati, considerato che l'aggressione del 35 2013 in via Petroni sono solo alcuni fatti violenti accaduti nella nostra zona e la pressione più violenta del 15-5-2013, che ha causato la morte di 30 minadesi, cittadini milanesi. Si chiede al Presidente del Consiglio di zona di sciogliere con atto immediato la consulta e istituire una Commissione di sicurezza in grado di, porre, di proporre al Consiglio degli atti deliberativi che risolvano i problemi reali della zona. Grazie. Grazie Consigliere Tosa. Grazie. grazie Presidente io volevo in relazione al fatto diciamo così a corso in Piazza Bellumese volevo esprimere così, ma è dire che sono d'accordo con il Consigliere Gamao quando esprime e rappresenta la necessità di rispetto delle vittime e dei loro familiari di questi di queste vittime di questi familiari e eh, degli altri, delle altre vittime degli altri, degli altri familiari di fatti gravi che hanno una relazione con fatti gravi o in gioco volevo indicare altresì il senso della, della manifestazione eh, del PDL dell'altra sera eh, che non aveva in verità la la eh, non era quella di eh, strumentalizzare, non aveva la volontà di strumentalizzare un fatto di sangue così grave sia socialmente che umanamente, ma dettato esclusivamente eh, da una necessità di sicurezza e da una necessità di stare vicino alle famiglie e alla gente che riguarda di quell'area e di quel quartiere. E Tuttavia è manifestato anche dal fatto che il gazebo era un gazebo, tra virgolette, anonimo, anche se c'era uno di non c'era bandiere, non c'erano segni distintivi specifici e eh, politici quantomeno, perché pensiamo con il PDL, che la sicurezza sia, almeno lo penso sicuramente io, ma sono certo anche i miei colleghi pensano alla stessa cosa, che la sicurezza comunità dei cittadini, sia cosa assolutamente trasversale, cosa di destra, di sinistra, di centro. Facciamo in verità, prendo anche atto che si aggiunge altresì a provocazione, a volte a provocazione, odio, odio e ideologia, ideologia. Faccio notare, o meglio, rappresento la mia, così, eh, in un senso, a mio avviso, di una contromanifestazione per affermare non si sa bene cosa e contro cosa come solo scopo, forse, almeno noi questo abbiamo interpretato almeno io questo ho interpretato con un solo scopo, quello di, provoca di provocazione fino a se stessa chissà con, una, con quali altri obiettivi che non voglio neanche immaginare tuttavia non abbiamo risposto a quella che abbiamo sentito che io ho sentito come provocazione con la violenza ma rivendichiamo però, lo rivendicavamo quel giorno, lo rivendichamo ancora oggi, il Sacrosanto diritto di manifestare il nostro sdegno e la volontà di dare sempre l'attenzione a un problema, quello sì prioritario della sicurezza, sicurezza mia, altro che altro che, questo consentì, glius soli, secondo me, ci sono delle priorità e priorità da, da dare, il governo è centrale sta cercando di dare delle priorità noi in zona in comune dovremmo dare priorità, secondo me la sicurezza è una di queste e poi è veramente una tristezza lo dico prima da cittadino come consigliere di zona tristezza della tristezza sentire che è un argomento così delicato tutto come quello della sicurezza o se volete della insicurezza porta o potrebbe avrebbe potuto portare a una tra virgolette guerra tra fazioni e parti politiche e o tra, parti, tra, tra volontà partitiche. Quella che invece dovrebbe e che volevo, mi sembra che stasera invece sta, si sta realizzando è quella della, della volontà di fare squadra, no? opposizione e, e maggioranza. Per evitare che cosa? Per evitare che si ripetano atti che è vero, noi definiamo criminali, qualcuno può anche definirli diversamente ma comunque sono atti di violenza gratuita, senza senso, così ci servono a noi. E finisco col dire che... Eh, anzi no volevo, eh, no, volevo... no, volevo finire. Pensare che invece un fatto del genere possa essere relegato alle sole problematiche sociali o psicosociali, e quantomeno, è quantomeno riduttivo almeno dal mio punto di vista, dobbiamo sì prevenire, ma purtroppo in più occasioni ciò non basta. Forse questo è il momento e questo è un caso specifico, probabilmente eh, da quello che è accaduto insomma, si scoprirà nei prossimi, nei prossimi, nei prossimi, nei prossimi eh, giorni. Diversamente andiamo a raccontarlo con i parenti della vittima che è soltanto eh, la questione, soltanto la questione dire, di inserimento sociale e eh, sul fatto che l'atto accaduto non sia stato un atto quindi delinquenziale mi permetto semplicemente di avere qualche dubbio su questo punto e quindi è obbligo se è obbligo il silenzio eh, è anche obbligo altrettanto alzare la voce affinché eh, chi può decidere e noi forse siamo parte di questo meccanismo decisionale anche se forse è troppo piccolo possa mettere in atto provvedimenti efficaci e immediati per evitare la, ehm, che ripetersi di questi atti. Ah. Dal punto di vista ideologico invece, e finisco con questo, mi sento, di, mi sento personalmente di condannare non la, la persona in sé che politicamente era lì e probabilmente forse con la parte cittadina, una parte eh, che forse cittadino non era di quell'area, di condannare l'atteggiamento ideologico, politico e provocatorio di... Chi capeggiava, tra virgolette, chiaramente, una spinta ideologica tesa più che a risolvere i problemi, a bloccare le idee degli altri e quindi la democrazia. Consigliere, grazie, consigliere Donato, grazie Presidente, eh, per relazionare relazione che ho avuto ieri con l'assessore Cappelli. E con i presidenti delle commissioni educazione delle nove eh, zone. Eh, la relazione diciamo, completa ve la invierò via me perché è molto lunga. Vi eh, dirò semplicemente che, eh, come premessa, l'assessore Cappelli ha detto che intende coinvolgere sempre di più le zone nella condivisione delle scelte di politica scolastica ed educativa impegnandosi a mantenere un rapporto costante sia con i presidenti delle commissioni con i quali si impegna ad avere un appuntamento una volta al mese sia con le singole zone con un appuntamento settimanale a rotazione in ogni zona quindi ogni nove settimane sarebbe disponibile a incontri ristretti oppure commissioni L'edilizia è stato il tema più scottante, stanno per scadere gli appalti aperti e dopo si dovrebbe passare a un che, si dovrebbe passare a un sistema che elimina la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per fare degli appalti che sono invece esclusivamente zonali in modo che ogni zona abbia i suoi fondi e possa decidere eh, con criterio eh, con quale diciamo, quali priorità dare. Eh, per quanto riguarda i minimi e i sono in via de di definizione le graduatorie eh, il uno dei temi che affronteremo prossimamente sarà la riforma dei vaccini di utenza e quindi questo coinvolgerà le zone esattamente come eh, lo scorso anno siamo stati coinvolti nel dimensionamento con la differenza è che il dimensionamento è stata una cosa calata dall'altro dall che ci siamo trovati a dover fare invece la revisione dei vaccini di utenza potrebbe portare a un equilibrio dell'utenza delle zone, facendo un lavoro ragionato di confronto e di, eh, e di analisi. Per quanto riguarda eh, invece una delle richieste che viene dalle scuole che non sono collegate a internet perché non sono sede di segreteria, cercheremo di trovare il modo di eh, utilizzare una connessione come quella che abbiamo qui del wifi ed edifici pubblici per, eh, anche per queste scuole che altrimenti si trovano alla lavagna LIM e non possono utilizzarla se non per proiettare cose eh, su chiavetta per quanto riguarda eh, invece l'ultimo punto poi il resto della relazione ve la mando completa via mail eh, per quanto invece riguarda gli obiettivi gli obiettivi principali saranno appunto la, il, la lotta alla dispersione scolastica la diffusione della cultura musicale in tutte le scuole eh, l'ambito alimentazione e agricoltura anche in vista dell'Expo e un progetto che si chiamerà Scuole senza zani un progetto per quanto riguarda la legalità eh, l'ultima cosa che vi voglio dire è che sarà affrontato in modo serio anche il tema delle diete speciali che come sapete ha avuto delle eh, conseguenze gravi perché ci sono stati dei, dei casi di shock anafilatico che ci sono stati dei casi di shock anafilattico quest'anno per diete, somministrazione di diete sbagliate non sono cose di cui ridere perché con per un shock anafilatico si muore eh, è prevista una commissione consigliare a breve per presentare la borsa di un nuovo protocollo di somministrazione lieve concordato con ASA eh, ho concluso e vi invierò la relazione completa grazie, consigliere Ferraria. grazie Presidente le mie prime parole si rivolgono alle famiglie delle vittime che nella mattina di sabato scorso hanno visto perdere chi gli era più caro e chi nella, nella migliore delle, delle ipotesi invece si è visto solamente ferire. Il mio pensiero va, va quindi a loro in questa occasione mi viene voglia di dare i numeri i numeri sono il 12 gennaio del 2012 il 5 novembre del 2012 l'11 maggio del 2013 Perché chi memoria di questo consiglio non c'è bisogno che faccia che faccia le specifiche di che cosa significhino questi numeri e vedo Vedo che la tensione si alza e noi non riusciamo a dare risposta. Quello che accade è un intensificarsi di delitti sempre più efferati e sempre più feroci. Questa sera abbiamo avuto il piacere di una convocazione della consulta permanente sulla Sicurezza che a mio parere dovrebbe essere convocata più spesso per dialogare meglio con i cittadini, capire quelle che sono le problematiche che avvolgono i quartieri. Se non fare di più e raccogliere quello che era la richiesta del consigliere Belli, una commissione sulla sicurezza. Siamo stati i primi come gruppo consigliare a richiederla all'inizio della consigliatura oggi siamo qui a commentare la morte di tre persone senza aver fatto nulla il sindaco rit ritorna su, su quelli che, che sono stati i suoi passi prima rimuove i militari, oggi dice è il ministro della difesa a non concederli o che è stato il ministro della difesa a non concederli e noi perdiamo tempo e le persone muoiono io non, non mi ritrovo assolutamente in quelle che sono le modalità operative di intervento su una tematica così sensibile che pregiudica in maniera così importante la vita delle persone e mi sento di, di fare di più mi sento di dover spendere di più, perché rappresento, come tutti voi, quella che è la volontà dei cittadini e penso che i cittadini che ci hanno votato, ci hanno eletto, ci hanno, ci hanno affidato un compito estremamente sensibile, risolvere i loro problemi e oggi il problema che ci viene sottoposto è quello della sicurezza. Quindi mi auguro che questo consiglio possa istruire, il prima possibile, una commissione sulla sicurezza. Commissione alla quale deve avere modo di interagire più frequentemente con le forze dell'ordine e segnalare prontamente quelle che sono le problematiche. la seconda tematica che voglio affrontare questa sera che mi ha fortemente sdegnato è quella di, di una manifestazione che è avvenuta martedì il gruppo, il gruppo PDL confrontandosi internamente ha esplicitato una legittima richiesta per fare un momento di raccoglimento con tutte quelle persone che avevano la precisa volontà di condividere un momento silenzioso, e sottolineo il silenzioso, insieme, per affrontare quella che, per affrontare quella che è stato un momento di sconvolgimento di tutto il quartiere. Ripeto, di una violenza inaudita e di un'efferratezza veramente mai vista forse qua a Milano. Sono passati tanti anni da quando accadimenti del genere non si vedevano più. Eppure dopo aver fatto la richiesta, sottoposto la domanda alle autorità competenti, ci siamo raccolti, silenziosamente abbiamo svolto la nostra manifestazione, quando a metà circa della stessa un gruppo di manifestanti ha ben deciso di venire a interrompere quello che era un momento di raccoglimento privo di bandiere, privi di simboli, privi di nodi persone che parlavano e discutevano, condividevano sentimenti Poco fa abbiamo assistito all'apertura di questo Consiglio all'atteggiamento con cui questi manifestanti si sono proposti e hanno interrotto questo momento non avevano mente minima conoscenza di, quelli, di quelle che erano le reali intenzioni della manifestazione oggi questi manifestanti sono anche in alla e hanno il coraggio di ripresentarsi qua e dire che noi consiglieri o noi eh, che apparteniamo a un determinato schieramento politico abbiamo la colpa di aver chiesto un momento di raccoglimento insieme a delle persone fare tematiche assurde prive, prive di alcun senso le quali le quali legittimerebbero il loro intervento in questa manifestazione. Mi dissocio largamente da quello che, che, che è stato fatto, personalmente non avrei mai fatto un'azione del genere, ritengo che alcun membro eh, del nostro gruppo consigliare l'avrebbe solamente pensato. La domenica lei Presidente aveva Aveva richiesto un momento di raccoglimento, chi ha potuto c'è stato, chi non ha potuto non c'è stato, però chi c'è stato, stato, non è venuto a manifestare, chi c'è stato ha partecipato in silenzio religioso, chi c'è stato ha condiviso quella che era il problema, ha condiviso quel sentimento che ha accumulato tante persone quel giorno, mentre martedì non è stato possibile. La cosa più scandalosa è che uno dei rappresentanti istituzionali di questo Consiglio, il vicepresidente in carica, ha capeggiato questa manifestazione. Ha capeggiato, ha capeggiato questa manifestazione e con, con, con senso alcuno ha continuato a esibire volantini, a esibire eh, idee che erano ben lontane da quelle che avevano accumulato tanta gente. Ora le abbiamo, le abbiamo provate davvero tutte, le abbiamo provate con, con le buone, abbiamo provato con richieste ufficiali, però si arriva a un punto in cui non si possono più accettare determinati comportamenti e questo è il punto il mio, il mio capogruppo poco fa ha citato la Costituzione Costituzione che nell'articolo 21 e nell'articolo 17 esplicita quello che è il diritto di ogni persona di manifestare le proprie idee e se non esplicita invece e non, prende, e non prende in considerazione quelli che sono i momenti di contestazione io penso che per dovere di logica, di morale e di etica cosa che probabilmente in quel momento è mancata bisogna avere rispetto rispetto di quello che gli altri hanno voluto di notare, rispetto delle idee altrui, rispetto di quelli che sono i fatti concreti che si, poi si palesano in azioni. E ripeto, la cosa non è avvenuta, la cosa non è avvenuta come al solito, né in consiglio né fuori si possono prendere posizioni, perché i momenti... I momenti di considerazioni, di pensieri diversi da quelli che non, non vengono raggruppati in un determinato schieramento politico eh, non devono essere presi in considerazione, né i cittadini possono parteciparvi. Io mi sono stupato di questa condizione e non accetto più queste interferenze. Ufficialmente lei, vicepresidente, lo consolo rimarrà in carica, però da oggi non è più la mia vicepresidente, non è più la mia vicepresidente, posso parlare a nome del gruppo, non è più la nostra vicepresidente, lei formalmente, lei formalmente da oggi ai nostri occhi è una semplice consigliera legittimata, legittimata dal voto popolare, legittimata dal voto popolare per noi è la signora nessuno e ho ancora più piacere a dire queste parole consigliere Berlano però cerchiamo di mantenere e di non trascendere termini. e ho ancora più piacere e ho ancora più piacere e ancora più piacere a pronunciare queste parole alla presenza del comitato elettorale di zona 9 di Selle con questo con questo concludo, mi auguro, mi auguro che vengano presi dei seri provvedimenti, non vi chiedo nessuno perché li ho finiti cioè, appellandosi a regolamenti interni o altro, non abbiamo, più, non abbiamo più possibilità, quindi mi auguro e faccio, e faccio, e faccio un appello... E faccio un appello a lei Presidente, mi auguro che questo Consiglio si possa tornare a parlare, mi auguro che fuori da questo Consiglio si possa cominciare a discutere e affrontare le tematiche in maniera seria e concreta. Grazie. Grazie. Presidente, Vina. Grazie. Grazie a tutti. Quanto avvenuto sabato 11 maggio ultimo scorso per le strade di riguarda, lascio sgomenti e senza parole tutti noi. I nervi cittadini che il destino ha deciso di far transitare nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, sono stati brutalmente massacrati da un individuo, Mada Cabodo, per il quale non sussiste da parte nostra né l'idea del perdono né soprattutto si deve abbozzare qualsiasi tentativo di trovare una microscopica parvenza di giustificazione la mancanza di una fissa dimora di un lavoro l'essere da molto tempo in attesa dell'esito del ricorso alla magistratura contro il decreto di espulsione sono argomentazioni che non prendiamo neanche in considerazione ed anzi, rigettiamo mittente, a tutti coloro che in questi giorni drammatici e convulsi, le hanno sussurrate per alleggerire la posizione penale di colui che può essere definito in un solo modo, pluriomicida. Questa persona, ed è il nostro auspicio, merita un processo rapido e la condanna al massimo della pena prevista in questi casi dalla legislazione vigente. Senza se e senza ma, senza attenuanti generiche ed anzi con l'aggravante dell'eterapezza e della crudeltà. Scorrendo le sentenze dei più spietati delitti si scopre che di sovente, per inasprire la pena, si ricorre all'aggravante dei futili motivi, ma in questo caso, fatto che ci lascia ancora più sconvolti, se fosse possibile, non si può, perché quanto compiuto da questo assassino è fuori da ogni logica, inspiegabile e quindi immotivabile. Ci fa piacere aver appreso che il Comune di Milano ha deciso di costituirsi parte civile al processo, ennesimo segnale della vicinanza delle istituzioni cittadine alle famiglie delle vittime e a tutti i residenti del quartiere e più in generale della nostra metropoli. Abbiamo avuto modo di constatare e ammirare la lucidità e la dignità delle famiglie delle vittime e di tutti i cittadini di Niguarda, mostrate in questi giorni richieste di giustizia, ma nessuna strumentalizzazione di quanto accaduto o, peggio ancora, caccia alle streghe e generalizzazioni. Le responsabilità penali sono personali e non possono e non devono essere scaricate indiscriminatamente contro intere etnie o contro tutti coloro che si trovano in una particolare posizione giuridica. Il gruppo Partito Democratico del Consiglio di Zona 9 stigmatizza ogni forma di strumentalizzazione di questo dramma che ha spassato la quotidianità e l'esistenza di tanti nostri concittadini e che lascerà profonde ferite per molto tempo. L'auspicio è che, passata questa prima fase nella quale prevale l'istintività e l'emotività, si possa, sia a livello nazionale sia locale, esaminare con oggettività Ovvero, con un'analisi scevra da pregiudiziali e, e tentazioni populistiche, quanto avvenuto per introdurre presso tutte le istituzioni della Repubblica, che hanno il compito di applicare quanto introdotto dal Parlamento, i necessari correttivi per rendere efficaci ed efficienti le normative e le azioni affinché sia garantito il controllo del territorio e dei flussi migratori, senza venire mai meno allo spirito di solidarietà ed accoglienza che da sempre caratterizza il nostro Paese. Grazie. Grazie capogruppo Pina. Non ci sono più interventi, passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere capogruppo Melone, consigliere Todaro, consigliere De Lorenzo e eh, capogruppo Viganò allora, i scontatori sono capogruppo Melone e Capogruppo Viganò e consigliere De Lorenzo prima di iniziare la nostra prima di passare alla fica del verbale e quindi iniziare il nostro consiglio facciamo un minuto di silenzio per le vittime della tragedia accorsa a Piazza Bello Lopeto a Niguarda sabato scorso. Passiamo dunque alla ratifica del verbale numero 80, lo diamo per ratificato, passiamo al primo punto rispetto all'ordine del giorno, mozione relativa agli interventi urgenti per aiutare gli inamenti in grave crisi economica. È la mozione che era rimasta uh, da votare, eh, quindi è già stata discussa la volta scorsa, mettiamo in votazione. Grazie io... non capisco. Vediamo, la votazione. Siamo alla votazione, presenti 37, favorevoli 13, contare 24, assunti 0, respinti. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla richiesta di per individuare e realizzare una racconta in quartiere isola. La parola alla proponente, la Presidente Senesi. <ride> che devi passare dalla commissione a... certo. eh, grazie Presidente, eh, non la leggerò, vado per letta ovviamente. Eh, è una cosa evidente che con i lavori di Cantieri in questi anni eh, sono stati sottratti degli spazi eh, di verde in qualche isola. E, non restituisci totalmente, siamo in attesa chiaramente di tutta la situazione dell'area, ma c'è un'urgenza che è quella della convivenza pacifica tra i cani e le famiglie. Quindi la creazione di un'area cani eh, abbastanza estesa nell'ospitale, tutta la popolazione caia del quartiere eh, è un'esigenza eh, abbastanza urgente. Grazie Presidente. Capogruppo Melone eh, grazie Presidente, è, è vero che eh, l'area che, che, che adesso è occupata dei cantieri eh, è stata, stata, stata chiusa per motivi appunto di in quell'area del quartiere che è verso diciamo, la parte sud dell'isola è stata individuata un'unica area in cui era possibile realizzare l'area Cami che è quella a fianco del artista. Quell'area attualmente è dimezzata perché ci sono i corsi lavori delle, delle torri dell'Azionaria però eh, nel momento cioè, bisogna individuare una, una nuova area perché non ce ne sono no, altre, altre ci sono due aree che sono una quella di Via e l'altra eh, quella dei ove oh, statissime eh, di Santa Maria la Costana quella nuova che è stata realizzata in via di Alessandro, di Alessone e quindi questo sono un problema però all'interno dell'isola zona eh, sud non ci sono altri armi che ci semmai richiedere chiedere e di ripristinare in tutta l'espressione l'area la casa che ci ha fatto l'area consigliere Pagodio? grazie grazie anche alla, alla, alla cartoncina vicina che mi ha voluto l'intervento ma quello che mi domando è perché sia proprio la, la presidenza anche in questo caso la consigliera, la consigliera Vanessa Senesi a presentare una mozione forse inerente proprio l'aria la a Forse il vero Presidente della Commissione che tratta questi argomenti è stufo di sentirsi palettate, palettate di, di fango in faccia perché dobbiamo smettere per il di aria cancro. Si passa una percentuale significativa di questo Consiglio di zona per parlare delle aree carne. Questa emozione poi non dice niente. Cioè dice, bisogna trovare, la chiede. Sette, ma se tu avete i io non voglio fare e stare a casa. No, ha, ha ragione la consigliera Leone. Una volta di tanto, ma ha ragione. Io, io, io credo che sia, che sia il momento di di prendere il consiglio più seriamente di come sia stato preso di perché gli argomenti in discussione sono a, a livello di un intero, di funzionare, di rappresentare cioè adesso che ognuno voglia andare a cane sotto, sotto casa sua, mi stanno veramente fuori di testa io voglio respagliarne ancora per la città perché ci sono quante gente vedi di nascosti dietro di quella, no? Eh, la sera neanche tanto. Eh, eh, voglio dire, allora, prima di pensare, di fare in qualche modo, soddisfare i bisogni delle quattro zampe, no? Soddisfare i bisogni di chi ha due zampe e bisogni sicuramente superiore poi nell'aricante, basta. e partiamo in commissione comunque eventualmente non si capisce perché dobbiamo fare la mozione portate le commissioni che ci rilassiamo di più che un po' vero sì grazie mi sì, ha già preceduto il consigliere Tagliabue anch'io trovando poco precisa la nozione nel senso che l'isola c'è un'indicazione sulle compagnie delle Castiglia però non quel nel chiede cioè l'isola molto ampia Abbiamo già analizzato diverse aree cani e non si capisce bene quali siano le esigenze di dove andare questa posizionata. Sarebbe magari molto più di come è stato chiesto a parte il in passato, ritirarla la eh, parte portarla magari in commissione potremmo effettivamente valutare se c'è questa esigenza di area cari ulteriore all'isola e dove perlomeno indicativamente potremmo noi effettivamente posizionarlo o proporre che venga posizionato non è più concreta in commissione grazie al Presidente Presidente Presidente sì, grazie allora, intanto posso anche concordare che argomenti di questo tipo vengano portati in commissione, ciò però non vieta al consigliere di, di fare una propria mozione, cioè, non sono certo io a farlo, che comunque non ha inteso raccogliere le firme. Una tutta. No, guarda, proprio su questo ti sbaglio, se l'avessi scritta io avrebbe molto meno. Senso che ne stia a parlare adesso. Non ha raccolto firme, per cui è la semplice mozione del consigliere. E una volta presentata, è presentata, cioè non è che, a meno che non intende ritirarla. Per quello che mi riguarda, la commissione, eh, cioè, la, mi sono informato, è, nel, è a conoscenza del settore verde e urbano la criticità. Espressa, ossia che il quartiere isole ha, isola ha una carenza di aree cani. Purtroppo l'attuale situazione non permette di realizzarne ulteriori, sia per mancanza di spazio sia perché è in atto una trasformazione urbanistica che eh, non permette al momento di individuare aree disponibili è chiaro, e su questo ho già avuto conferma che l'area sotto che bussa, bussa verrà presto ripristinata è già all'attenzione del settore e che eh, non appena la biblioteca degli alberi sarà realizzata qualora non avesse e non prevedesse un'area cani sarà l'intenzione del comune, del settore di prevederne la realizzazione dell'interno. Non vi sono altre possibili aree disponibili, quindi questo è eh, al momento la situazione. Anche la proposta eventuale di eh, Largo dei Benedetti con la realizzazione del, del cantiere per, per la biblioteca degli alberi renderebbe vano qualsiasi attuale intervento, questo è quanto ho ricevuto come risposta dal settore sull'argomento. In ogni caso nulla vieta, dal momento che questa, deriva, questa mozione chiede semplicemente di tenere l'attenzione sulla cosa, di votarla e far presente che anche questo zona vuole che appena possibile almeno un'area cani venga individuata nel quartiere, vista la carenza. due parole solamente sul metodo sul metodo che due parole sul metodo che per usare un è un po' pizzaro nel senso che quando la maggioranza presenta una mozione anche se non passa in commissione va bene quando la minoranza presenta una mozione deve passare passa in commissione è eh, benissimo ma questo non mi stupisce perché la settimana scorsa c'è stato un fatto molto più grave dove una richiedente del centro civico aveva già in mano la delibera con gli emendamenti da portare presentati poi dal consigliere Melone che ha fatto finta di aver già la carta che non aveva pensato. quindi io contesto il metodo della legalità in questa zona allora quando noi abbiamo la mozione da darsi davanti fate una cortesia, no? da la cortesia non la chiediamo e allora sempre discutere, non si quello che si deve essere che le mozioni sono giustamente io posso anche essere d'accordo con la mozione che mi sono perché no non è sempre forse una condizione ma deve essere una regola uguale per tutti, perché quando un cittadino presenta una mozione, presenta una mozione sull'emergenza o sull'indicazione, un consigliere, dei cittadini che lo fermano per di strada, gli dicono questa cosa va, questa cosa non va, fai un intervento per fare una mozione. Chiedo che da questa volta, se è l'ultima volta, la volta si possa giudicare in maniera in vari modi uguali. Grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare, perciò il è ah, consigliere Grazie. Quando io compro la moto, no, sì, che di... sì. Prima di comprarla cioè, sono putezzarla prima che. Quando decido di comprare il San Bernardo o un Chihuahua, prima di giro dove farlo divertire e se non trovo il posto per la moto o, o, o il giardino per farlo divertire o non compro la moto e non compro un cane. Perché bisogna sottrarre aria.